Io sono Massimo di Ciricea, uno dei fondatori nel 2010 di questo progetto. E questo progetto è stato diciamo, ispirato dal popolo degli Elfi, che siamo vicini di, di, di, di locazione, è stato ispirato da Damanul, quindi abbiamo questi padri diciamo così, spirituali di, di, di fondazione dell'ecovillaggio. Eh, ci a parte nel prim primo luglio 2010 con quattro persone, ora siamo fortunatamente 14, quindi è cresciuto, eh, c'è un solo bambino, ma se ne stanno degli altri. E, eh, siamo sopra Pistoia una, in una collina, e, il progetto è partito con eh, prendere subito un grande casolare in affitto senza aspettare proprietà o cose più complicate. Quindi ci siamo diciamo, lanciati subito con una grande casa in affitto, ora poi, dopo si è cambiata si, si è presa più grande, eh, con del terreno per fare autoproduzione alimentare con gli orti, e quindi poi facciamo appunto un po' per reddito interno, diciamo autoproduzione con gli orti, un po' di vendita anche di ortaggi, accoglienza eh, per i visitatori che vogliono venire a vedere l'ecovillaggio era anche provato un progetto di, di eh, accoglienza e turismo sostenibile all'interno dell'ecovillaggio però questo è partito poi dopo si è fermato avevamo fatto anche un gas giù nel paese, è partito poi si è fermato però sono tutti progetti che poi è possibile che si possa riprendere in mano e, e, e, e cercare di fare anche un po' una transition valley insomma lì dove siamo noi e Abbiamo un cerchio di condivisione tutti i lunedì, eh, un saluto al cibo, un fuoco sacro, ecco, piccole cose puntuali per, presumo che ci hanno proprio fatto queste cose, stare insieme, crescere piano piano. E, e ora appunto vi dicevo siamo 14 e eh, il progetto in Questo casone, che ci sembrava un anno e mezzo fa, di aver preso e, e di poterci contenere tutti, era già stretto e quindi si sta cercando affitti anche nel, nel, eh, in questo paesetto vicino a noi. E, appunto, vi dicevo, ispiratori sono stati Damanor, la comunità di Damanor, il popolo degli elfi e anche il quattro decalogo di Findor, che è, si è ritenuto uno strumento veramente su internet si può trovare, sono i 14 punti della comunità di Findor per stare insieme, e veramente fatti benissimo, ecco, questo lo consiglio tante volte che non li conoscessi, grazie.